C'è la possibilità, io non sono contro la ricerca e eh, la persegu diciamo, persegu perseguitare e eh, far pagare gli evasori, per carità, gli evasori totali si intende logicamente, perché ecco, è da verificare pure... Prego, Evasori, evasori, totali ho detto tutto quanto ho detto, quello che c'è stato, non è che c'è problema. Però io dico, vediamo un attimino, per essere noi. Vicino alla gente, noi siamo quelli che confrontiamo tutti i giorni la gente, e gli uffici no, si diventa gli uffici di collegamento falsi, non sappiamo più che rispondere, la gente non è che non ci più i soldi per l'arte, non c'ha più neanche i soldi a finirci a chiedere il favore, a chiedere che, che devo fare, se abbiamo la conoscenza, se abbiamo qualcosa provi il modo, pagatamente, 10 giorni invece è cioè, chiaro il favore. Ragazzi, non è più come Il consigliere Giordani diceva che c'è bisogno di un'attività di ma lo facciamo. quello che dice il consigliere, oggi è un'attività del 4%, verifichiamo. Grazie. Grazie al consigliere Montesi. Ah, è Consigliere Franco, è allora noi, egregio dottor Mazzoni, Mazzoni eravamo orientati no? con un dialogo finalmente unitario tra minoranza, maggioranza e dirigenza lei poi in questo percorso ha, ha eh, leggermente deviato no? quindi l'ha detto però perché eh, consigliere Franco deve sapere che la società Andreani di Aprilia no, stava a Pomezia, a Pomezia succede quello ma lei lo sa chi è live? no Vi no. <ride> leggo un inserto del Corriere della Sera quindi parliamo di, di giornali nazionali a certo livello un versante è quello dei comuni deequitalizzati sul quale si muove un vecchio frequentatore della politica italiana fin dai tempi della prima repubblica, classe 1949, Daniele Santucci è il proprietario dell'Aipa SBA. Nel 2010, ultimo anno in cui il bilancio dell'Aipa SBA è stato pubblicato, la società ha incassato circa 125 milioni di euro registrando utili per 231 mila euro e dettili per 67 milioni di euro, questa è l'Aipa SBA poi vabbè sono cose un po', un po troppo pesanti che comunque non, non, non voglio leggere, altra cosa nel passato lei sicuramente non era dirigente, no? io avevo fatto anni fa un'interrogazione un al dirigente del, del, dell'area finanziaria no? dicendo che la corrente... Elettrica, le regie elettriche, le bollette dei campi sportivi non potevano essere pagati dal comune. Io parto la stenotipia di allora, mi hanno detto no, no, tutto regolare, tutto regolare. Tutto regolare? Dico, vabbè, facciamo due note alla Corte dei Conti, vediamo che succede. Ci risponde la Corte dei Conti no, dicendo che il dirigente X, il dirigente Y, il dirigente Z deve pagare X soldi ai danni, per i danni del comune dirigente Mazzone, non facciamo la stessa cosa, quindi cerchiamo un attimino di dare una sospensione con il vostro supporto che lei già ha dato, no? una sospensione che dei giorni che stabiliamo insieme con, con eh, la minoranza che la vedo molto, molto attenta e preparata, con la maggioranza, con lei, in modo unitario cercando di andare a smussare quei lati del contratto che non sono a favore dei cittadini cercando di fare quelle agevolazioni a favore dei cittadini lei dice c'è un regolamento, il regolamento dice che ci stata le realizzazioni il regolamento se serve lo cambiamo, facciamo ancora più agevolazioni ai cittadini aspettiamo ancora di più se serve, se dobbiamo modificare il regolamento il Presidente molto, molto diligentemente ha formato si è attivato per formare una commissione statuto e regolamenti dove saranno presenti i cittadini oltre, oltre agli amministratori, andiamo a mettere anche mano ai regolamenti per agevolare i cittadini, quindi cerchiamo all'unanimità di votare questa sospensione di X giorni, verifichiamo tutto, anzi di, di più. Convochiamo proprio la ditta, perché io da voci di, di corridoio so che è anche disponibile, non solo al dialogo, anche a fare un passo indietro senza chiederci danni. Allora cerchiamo da fare a vantaggio delle casse comunali, da non togliere il 30% dei soldi ai cittadini, lasciamoli nelle casse comunali che servono per fare le opere e i servizi. Lasciamoli quelli, cerchiamo un più basso, cerchiamo un raggio un accordo eh? e cerchiamo da agevolare soprattutto i cittadini. Grazie. Eh, grazie al consigliere Banco, e a di nella facoltà. Sì. Eh, mi ha anticipato il consigliere Mondesi, io volevo fare una domanda al dottor Mazzone, ma mi ha anticipato, credo che poi possa rispondere tranquillamente. Tra le facoltà dei consiglieri comunali c'è il controllo e l'indirizzo degli atti in quindi, io credo che sia opportuno, visto che c'è la volontà da parte di tutti i consiglieri comunali, di verificare questo atto in maniera più approfondita. Credo che non sia un, un suicidio verificare e dare una sostanzione in autoconfeta, non dico per 90 giorni, dico per il tempo necessario che serve per poter verificare insieme al dirigente, caso possiamo affiancare un, un legale che sia esperto dell'aula così per cortesia Fare una cosa. No, volevo, volevo finire e dire, dire che poi dico, non, è, non è scandaloso chiedere al dirigente che faccia un atto che rispecchi un po' le volontà del Consiglio Comunale che sono quelle di cercare di fare una sospensione in autoputera non diciamo per 90, per 10, per 15 diciamo per il tempo necessario per far sì che l'organo preposto possa controllare se ci sono queste informità, queste differenze, queste cose che possono essere distanti da quello che era l'indirizzo del Consiglio Comunale. La cosa che le, le, voglio, le voglio chiedere eh, era quella che poi tra, tra l'altro ha detto anche il Consigliere Montesi e che mi, mi domando anche io, visto che la gara è stata espletata nel, nel 2009 e che quindi è stata chiusa nel 2009, adesso la Corte dei Conti a chi chiederà, a chi chiederà gli, eventuali, gli eventuali danni? visto che la gara è stata spredata nel 2009 e assegnata nel 2011 eh, grazie. grazie al consigliere Iacomandi questa è una domanda che io faccio perché siamo più volte eh, più volte sento che il dirigente è chiaro che dice chi pagherà i danni se poi sospendiamo la città? no il contratto è partito è partito a aprile siamo a settembre finito e stiamo a parlare ancora ancora eh. Eh ho capito, ma chi dove aspettare la gara prima? Allora, questo che me lo vanno io il no? okay. eh, consigliere il no. allora, consigliere a ne ha facoltà grazie Presidente ma io, io credo io credo che stiamo discutendo della stessa cosa tutti con un interesse diverso perché quel consiglio, consiglio comunale nella particolarità di consiglieri di minoranza, giunti ai quattro consiglieri, ai quattro dissidenti, così intesa dalla, dalla stampa, si stanno assumendo una responsabilità non indifferente, che è quella di assumersi personalmente una, una responsabilità che è quella anche personale, ma credo, di, credo che sia importante affrontarlo proprio in relazione alla garanzia che possiamo fare ai cittadini. Io un pochino sono preoccupato, non per quello che avverrà, ma per quello che è avvenuto. Io penso che parte tutto lì nel 2009, questo bando di gara, e c'è stata un'accelerazione inspiegabile, in un momento in cui il Consiglio Comunale era assente, era faccettato in altre situazioni, sembra quasi che, che sia stato fatto una, una botta di mano troppo tempo di questo si tratta e, e poi a maggior ragione a maggior ragione io posso quello che mi dà pensare è che proprio in virtù del fatto che sopraggiungeva il decreto salva Italia eh, basta il, il è stato sottoscritto prima non ho capito bene consigliere io credo che nel momento in cui raggiunge un decreto che è migliorativo nei confronti dei cittadini che li fa risparmiare dei soldini che li fa risparmiare alle casse comunali io credo che chi amministra un ente deve in qualche misura garantire e fare il meglio per l'ente e così in questo caso non sta avvenendo è vero che il dirigente ci mette in guardia la preoccupazione è quella che la ditta poi si farà rivalsa nei confronti dei dei consiglieri comunali che affrontano ma noi siamo qui per questo noi siamo qui per perché voglio dire fare politica significa anche assumersi delle responsabilità personali e noi vogliamo assumere non abbiamo detto che vogliamo revocare così tanto per revocare, noi abbiamo detto vogliamo capire meglio quindi la sospensione in autotutela per 90 giorni questo è stato detto e scritto nella mozione intorno a un tavolo 90 giorni ci mettiamo fissi là, con chi ne sa meglio di noi e arriviamo a capire se l'hai fa ragione o se c'è una possibilità di migliorare questo tipo di, di appalto. questo diciamo poi che dopo il 31 dicembre vanno prescrizioni questo tutti il 31 dicembre vanno e ci dovremmo preoccupare per quale motivo fino adesso non è avvenuto questo e non ci siamo preoccupati per le prescrizioni che ci sono state fatte prima quindi io credo che l'intento di questo Consiglio comunale deve essere quello nostro, l'abbiamo dimostrato, perché se stiamo qui battagliando per una cosa sacrosanta e giusta e credo che i cittadini di questo devono andare orgogliosi perché se dieci consiglieri comunali, ma sei consiglieri comunali soprattutto della minoranza e va il plauso ai quattro consiglieri della maggioranza si assumono la responsabilità personale su quello che stiamo cercando di far capire a questa nuova amministrazione io credo che sia meritevole, sta cosa, onorevole sta cosa nei confronti della città ci assumiamo una responsabilità che non è nostra semmai questo nuovo consiglio comunale doveva venire in questa assise visto che non era una cosa di questo nuovo consiglio comunale ma è stato firmato tre giorni prima dell'insediamento del nuovo consiglio comunale io credo che non sia giusto non sia giusto perché sono convinto che non è neanche la volontà di questa amministrazione dare giù ai cittadini, ma cercare di sì, cercare di andare a reperire quello che è l'evasione, tutti, come diceva il consigliere Montesi, tutti siamo contro l'evasione, cerchiamo di recuperare l'evasione, però dobbiamo mettere anche in condizione i cittadini, in altri comuni. Adesso va tanto il sindaco che utilizza anche capo in inglese, noi siamo un po' più in house, però questa l'ho imparata bene quindi c'è questa usanza di eh, gestire in casa questo vuol dire house in eh, casa i tributi i, i tributi. quindi detto questo, questo dobbiamo arrivare noi a eh, gestire le finanze, i tributi, anche quello che è l'evaso le delle casse comunali perché con i, con i cittadini ci devi parlare direttamente, devi trovare la soluzione, al cittadino non puoi mettergli la corda al collo e levargli lo scappello, perché l'hai comunque ucciso il cittadino e non hai quindi per contro non hai comunque ricevuto quello che ti aspettavi nelle casse nazionali. Allora io credo che sia importante tutto il Consiglio Comunale, al di là adesso di quello che, che può interessare o meno a qualche consigliere di maggioranza, ma io credo che anche il consigliere Policarpo fece una dichiarazione contro questa situazione, quindi è importante assumersi la responsabilità che non deve essere diretta alla revoca ma è una, una responsabilità nei confronti della città di metterci intorno al tavolo con la società trovare anche un punto di incontro perché noi diciamo che al di là della, del bando di gara che è stato effettuato nel 2009 forse nel 2009 andava bene adesso sopraggiunto un nuovo decreto mettiamoci al tavolino e cerchiamo noi non vogliamo revocare ma di capire se possiamo venirci incontro con una situazione migliorabile grazie grazie al consigliere Abbate al consigliere Giordani ne ha facoltà prima quello che è stato discusso quello che è stato messo in straordinaria Vorrei lei venisse messo in straordinaria è l'affermazione sua di disegnare lei ha detto questa è una cosa pericolosa secondo per me è pericoloso quello che vuole fare lei non quello che stiamo facendo noi quello che stiamo discutendo lei ha detto quello che ha detto lei è straordinaria questa è una roba pericolosa uno si alza la mattina e va a lavorare non ha, non ha paura di nessuno io le dico subito pubblicamente che sono per la revoca che sono per la revoca dai ma può denunciare chi che sia chiunque io, io, io sono diventato consigliere comunale ieri vengo, vedo una cosa che, che non mi piace vado per la revoca ne pagherò le conseguenze affronto tutto e tutto non ho problemi ma sono per la revoca perché io devo essere intimorito da una roba che comunque in tutti i comuni limitrofi sì qualsiasi agenzia che è entrata per le riscossioni di dirittura ha lasciato soltanto cari. Alte si è sempre salvata, oggi anche altre deve essere in quella rete per spiegare definitivamente un territorio che già è nel degrado. Di cosa stiamo parlando? Lei ha detto che questa è una cosa pericolosa. Lo ripeto più volte, noi vorremmo capire perché è pericolosa e andiamo avanti, andiamo avanti. Io, se il Consiglio deciderà per la sospensione, quindi seguirò eh, l'unanimità del Consiglio Comunale e sarò per la sospensione. Ma qualora il Consiglio dovesse decidere se tu la fatti per la revoca, io, eh, Consigliere Comunale, capogruppo del Partito Democratico Mauro Giordani, voto per la revoca. Non ho paura. Ho fatto una cosa buona per i miei concittadini. E poi lo obbligherò attraverso mozioni, interrogazioni eccetera, eh, nel comune di Arde, affinché metta su un gruppo efficace, efficiente, con le requisiti appropriati, affinché tutti pagano le tasse affinché tutti pagano i, i contributi e, e, e le, le, le, le, le tasse comunali questo deve essere il tema Io stiamo parlando di una ditta che noi non ce ne offre fregati bene, non ci fa paura nessuno quando questa, gente, quando questa gente è arrivata qui quando questa gente è arrivata qui hanno detto già noi che circa 50 anni fa gli occhi li ho trovato a su questa terra e non vogliamo diventare ospiti del nostro territorio noi dobbiamo essere figli dei nostri genitori e i nipoti dei nostri nonni non cadiamo nelle trappole dobbiamo essere coraggiosi dobbiamo avere l'orgoglio per difendere la nostra città basta con queste cose anche è salvata di gente e non possiamo avere in questa rete io sono pronto a portare la revoca sono pochissimo aspetto, mi riservo di riferire dopo aspetto gli altri interventi grazie, grazie. Del banco, nella grazie io condivido in pieno tutto quello che ha detto il capogruppo del PD Mauro Giordani no no no, no. quindi anch'io caro capogruppo del PD quindi Luca Fanco capogruppo della lista UFEMI è favorevole alla revoca però se il consiglio comunale come appunto ha detto il capogruppo del PD deciderà di sospendere in via di autotera appunto per verificare di X giorni perché magari mh, se 90 sono troppi vanno bene 30 15 mh, oppure non mettiamo la data il tempo minimo indispensabile per verificare gli atti io voterò quello che deciderà il Consiglio Comunale all'unanimità condivido tutto il Consiglio di Giordani però non condivido quando dice Ardea si è salvata Ardea si è salvata dal, dal, laser. dal laser ma ricordiamo No, non so se il dottor Cosimo Mazzone è stato informato, che anni fa avevamo una ditta di accertamento di scossioni di tributi. E sicuramente i cittadini si ricordano come è andato a finire, con l'arresto del vice sindaco di Alleanza Nazionale, con l'arresto del capofrutto di Alleanza Nazionale e con l'arresto di un altro consigliere di Alleanza Nazionale quindi è vero che noi ci siamo salvati ah, il dirigente no, il dirigente è morto eh, il dirigente è morto quindi io non dico che ci siamo salvati del laser Forse...